sì grazie, era il microfono No, è per annunciare che presenteremo una mozione ex articolo 58 è notizia di oggi che la regione Lazio ha presentato le linee guida per il nuovo piano di rifiuti dove prevede dopo sette anni, sette anni che non ha fatto colleghi, niente prevede una nuova colleghi, malagrotta a Roma noi questa nuova malagrotta questa a Roma non la non faremo realizzare nella richiamo all'ordine Potete anche fare consigliere, raccare, ma una nuova la grotta a Roma non si farà consigliere, mai. Consigliere, non è un richiamo in al regolamento. E il PD si può mettere anche l'anima in pace. Una non nuova Consigliere, non è un richiamo al regolamento, sta illustrando la mozione che mi dice che presidente. Sono sotto il ricatto della politica. Consigliere, non sono sotto è il ricatto dell'aula. L'amministrazione del a Roma è, è cambiato tutto. Non si farà mai una discarica a Roma, ci sono delle tecnologie alternative, lo sta facendo anche la regione Puglia, che è governata dal PD. Non si capisce il motivo per cui a Roma, che governano i 5 Stelle, Prego, vogliono imporre di una discarica, non è possibile. Prego consigliere, si può accomodare?